Oggi ci troviamo qui nella, nella sede della protezione civile di Magliano per intervistare il professor Rodolfo Tavani, la memoria storica di Magliano De Massi. Professore, in due parole, chi è lei? Ah, io sono, già, già mi avete annunciato, io sono Rodolfo D'Alessandro Tavani Aloisi, un cognome un po' particolare, conosciutissimo nella zona. Mi hanno definito la memoria storica di Magliano però piuttosto io sono uno di, quello, di quelli che va cercando le notizie, tutte le cose che possono interessare. Allora professore, ci spieghi com'era Maiano prima del fatetico terremoto del 1915, com'era la vita, com'era il no, luogo? Magliano... È sempre stato, rispetto agli altri paesi della Marsica, già da prima del terremoto, all'Avanguardia. Era un paese dove non c'era il signorotto che dominava la vita e la scena politica del paese, ma era un paese di artigiani, operai, benestanti, contadini, c'era un po' di tutto, c'era e ciò si può ricavare anche, si poteva ricavare anche dalle foto antiche di prima del terremoto, dove ci sono delle case abbastanza belle, tutte concentrate bene intorno a quello che era il centro del paese. C'è una cosa che mi raccontava sempre mio nonno, è proprio legato a quella fatitica mattina del 13 gennaio 1915, qualche ora successivamente, era dei soccorsi, che i soccorsi vedendo il campanile dritto passarono oltre. Quanto c'è di vero in questo? Sì, c'è qualcosa di vero, ma non è proprio tanto vero. Perché? I soccorsi arrivarono piuttosto tardi, in quanto oggi come oggi c'è la protezione civile, ci sono le telecomunicazioni, si collega in maniera rapida. Mentre prima, per poter far sapere che Magliano aveva subito gravi danni dal terremoto, già si voleva molto tempo perché doveva andare un corriere le linee telefoniche erano cadute, non funzionavano manco e c'erano un sacco di problemi, però comunque i primi giorni la popolazione fece con le sue forze, non arrivava nessuno a vedere il campanile in piedi, poi dopo tre giorni cominciarono a venire da Roma eh, con i mezzi per poter portare soccorso e allora si vedeva questo campanile rimasto in piedi e dicevano ma Maiano aveva avuto pochi danni quindi andiamo oltre, andiamo verso Vezzano, verso le parti più colpite. Ci sono qualche aneddoti legati a questa tragedia? Eh, aneddoti, gli aneddoti come sempre ci stanno. Ce ne può raccontare alcuni? Eh, allora una cosa era abbastanza chiara. E fece il terremoto era a gennaio, era molto freddo. E le persone, purtroppo, quando si ritrovarono eh, con la casa che, che crollava, scapparono fuori così come si erano vestite, non si erano vestite così come stavano. Alcuni addosso nudo e, e uscirono fuori per non rimanere schiacciati dalle macerie del, delle case. E comunque, poi, quando la, la scossa cessò, cercarono di coprirsi. Ma comunque, in ogni caso, eh, ci sono pure anche altri aneddoti di persone che rimangono sotto le macerie per 3-4 giorni e poi le strangono lì E i suoi genitori? Suo padre? I miei genitori, ossia. La mia madre nel terremoto delle 15 era ragazzina, aveva tre anni, per cui una bambina l'hanno presa in braccio, l'hanno portata via. Comunque vadano le cose, la casa dove stava mia madre non crollò, si lesionò e quindi non, non ebbe grossi problemi. La casa paterna e quella invece crollò tutta quanta, completamente, non, non rimase niente e mio padre rimase sepolto sotto le macerie e chi lo salvò? lo salvò perché nella sfortuna c'è anche un po' di fortuna invece di rimanere schiacciato da queste macerie una trave del tetto si mise di traverso e impedì che questo cumulo di macerie venisse, andasse a finire sul suo corpo e lo, lo, lo, lo poteva certamente ammazzare ma questa trave lo salvò però lui siccome era sepolto fino all'altezza del busto fino al torace e teneva la testa fuori quando sentì il terremoto lui si trovò al terzo piano al terzo piano sentì fuori cedere il pavimento alla volta sotto i piedi e scese con tutte le macerie sotto al piano della strada, lì che cosa, la, la, la cosa proprio che si nota in un terremoto è appena fa il terremoto un po' si alza una nuvola di polvere, polvere che non permetteva di vedere quasi niente e questa nuvola di polvere non permetteva di vedere però lui sentiva, stava semisepolto in quel modo Sentiva lei, i lamenti, le persone che strillavano, chi chiedeva aiuto. Era proprio una situazione brutta, bruttissima. E a un certo punto passa il uno, un certo di Benedetto Antonio, soprannominato il Padre Eterno come soprannome. E questo qui faceva il fattore alla famiglia mio padre stava sempre con loro, provvedeva a guardare le campagne e tutto qua. E questo passa di corsa avanti a mio padre, manco lo vide perché era spaventato di quello che era successo. E allora mio padre lo chiamò, Antonio, Antonio, questo si gira e vede mio padre che stava semisepolto, se non teneva la testa fuori delle macerie, poteva respirare e dice, uh, avvocato, e qua stai tu, e sto qua, sto, non è che mi ci sono messo io, ci sono venuto a finire, dice, aiutami a uscire. Questo qui, per tutta risposta, e dice, no, avvocato, voglio andare prima a vedere a casa mia se sono tutti vivi, se che cosa è successo, e poi se non ci stanno problemi ti venga a cacciare fuori. Questo va alla casa, vede che la sua famiglia era tutta sana e salva, non aveva avuto nessun ferito, niente, e ritorna e tira fuori il mio padre. Professor, oltre alla, al racconto di suo padre, del padre eterno, c'è un altro personaggio che è stato estratto vivo dalle macerie, però la sua fortuna non è stata così. Sì, come quella di suo padre? sì, sì, c'è un personaggio abbastanza noto a Magliano che veniva soprannominato Zorro era un tipo un po' avventuriero come Zorro praticamente però aveva il vizio di bere quindi amava un po' il bicchiere del vino cosa che poi a quell'epoca non, non era molto rara questo eh, quando ha fatto il terremoto si trovava dentro casa e precisamente alla cantina. Era sceso giù in cantina perché il terremoto faceva alle 8, si mancava qualche minuto alle 8. Lui, già a quell'ora, era sceso in cantina per andare a prendere il vino. Doveva fare colazione col vino. E appena sentito il terremoto, la casa è crollata tutta e ha chiuso l'ingresso della cantina, quindi lui è rimasto prigioniero chiuso dentro la cantina. Naturalmente i soccorsi avrebbero dovuto sentirlo, non lo so, forse lui, lui, lui chiamava, faceva rumore o non lo faceva, ma fatto sta che non l'hanno proprio sentito. Dopo circa sette giorni, hanno capito, perché ha cominciato a battere, che là sotto ci doveva essere qualche persona. Lo hanno tirato fuori, era ancora vivo. Però che cosa è successo? Che non hanno pensato a vendarlo, a mettergli un, qualche cosa sugli occhi, per cui è intervenuta una fotopatia della retina, che la luce era era... Non, non riusciva più a sopportare la luce da vedina e questo qui debole stava perché le condizioni fisiche erano cattive e è morto, quindi lo hanno tirato vivo fuori dopo una settimana però poi è morto. Maiano quanti abitanti aveva? Maiano era, primo... era sopra i 3000 3000 3000 una cosa di queste, ma il, il, questo numero comprende anche le frazioni parlo come il comune, il comune di Magliano e su una, su una popolazione di 3.000 e tanti che poi facciamo che circa 6 o 700 stavano a crocioro, non credo 300, quindi 2.000 e tanti c'erano in Magliano, come vedete, ne sono morti 600. Nella, quindi, nella chiesa di Santa Lucia è conservato un calice... Che è stato rovinato dal, dal terremoto. Sì, sì. Si ricorda se suo padre gli ha, racco gli ha raccontato di, delle messe, se stavano celebrando una santa messa e terremoto li ha coinvolti oppure no, quando stavano. Stavano celebrando la messa, sì, e lì c'erano tutte le, le pie donne di Magnano, c'erano gli uomini ed era la cosiddetta messa dell'uffizio: in cui andavano gli uomini e leggevano un libro che si chiamava L'Ufficio, lo chiamavano L'Uffiziolo. Leggevano quello e parte, aiutavano a partecipare alla messa e tra queste donne c'era pure mia nonna che era andata alla messa con le figlie lei con le due figlie femmine sono andate lì, quando hanno visto la, la chiesa crollare che proprio mezzo mezza una navata se n'è andata, l'altra è rimasta invece sana si sono andate a mettere vicino sull'altare, si sono mucchiate, hanno fatto un errore che non avrebbero dovuto fare, perché sopra, sopra l'altare c'era una cupola ottagonale, è proprio il punto più pericoloso perché cupole e cose sono soggette a cadere molto facilmente. Poi visto che il terremoto è durato un minuto, un minuto e tanto, poi si è fermata la scossa, per uscire dalla chiesa hanno preso le sedie che della chiesa che poi queste sedie, ogni famiglia teneva la sua sedia, la chiesa con tanto scritto di nome l'hanno ritirata e se le sono messe in testa per paura che cascassero altre macerie e sono andata a vedere alle case però quando sono uscite hanno visto un bel disastro Forse l'abbiamo visto come all'Aquila ma come anche ad Amatrice si sta tentando di ricostruire e hanno ricostruito anche delle case provvisorie per, per assistere diciamo coloro che hanno subito questa tragedia anche a Maiano è stato così con le famose baracche si ricorda qualche aneddoto inerente ad esse oppure qualche città che ci ha aiutato nella ricostruzione? Eh, Certo le, le baracche a Magliano furono il primo intervento immediato per poter portare sollievo alla popolazione. La popolazione che era rimasta praticamente senza casa e senza niente. Comunque queste persone, prima che venissero costruite le baracche, dove alloggiavano, dove hanno trovato rifugio? Prima, il primo rifugio trovato fu quello presso i parenti e i paesi nel, intorno vicini che non avevano avuto grandi danni per il terremoto, come per esempio Tagliacozzo. Tagliacozzo ospitò parecchi maglianesi che erano rimasti proprio completamente senza niente. Poi intervengono le baracche ma i soldi per costruire le baracche furono offerti da diverse città del nord che con molta generosità fecero a gara per poter aiutare il, i marzicani che avevano subito questo grande cataclisma Quali furono le città che aiutarono maiano le città che aiutarono maiano furono padova forse quella che più ha, ha, ha dato i soldi, Vicenza, e noi de, di Vicenza abbiamo ancora i resti di un asilo ricostruito per ospitare i bambini e ad essere rimasto proprio tutto danneggiato. Comunque si legge ancora, e ci sta lo stemma e il leone di Vicenza e ci sta scritto proprio Vicenza. Questi mandarono i soldi e si costruirono quell'asilo quel, quel là e per parecchi anni ha funzionato. Smesso l'asilo, che poi fu costruito l'asilo, quello proprio in muratura, fatto bene, che fine fece qui? diventò la sede di un maniscalco, che si chiamava Vittorio Ioferraro. Professore... Noi viviamo in una terra dove i terremoti fanno parte della storia anche del, del, della vita umana. Prima del terremoto del 24 febbraio 1904, ci furono altri terremoti che coinvolsero Magliano e la Mazzica? Sì, certamente, ce ne sono stati. Il più antico di cui si ha notizia scritta di fatti che sono avvenuti è quello del 1703 che distrusse l'Aquila mm. e lì c'è una documentazione di Anton... eh, Alessandro Aloisi che abitava da Vezzano che con questo terremoto, non avendo ricevuto i danni alla casa, però si era messo paura che potesse ripetersi e fare altre vittime, perché Arezzano ebbe dei crolli, non è che se la passò liscia, eppure a Magliano ci furono alcuni crolli e alcune lesioni. E allora se è andò a dormire al capanno con tutta la famiglia che stava al giardino al Cavanno al giardino c'era il bambino piccolo che era nato da pochi mesi prese la polmonite e non morì per il terremoto ma morì di polmonite poi ancora 1884 c'è anche un altro terremoto che fece molti, molti danni a Magliano ci furono lesioni senza far verificare dei crolli proprio importanti come quelli del 15 e quelli del 4. E la, la nostra terra, come hai già detto in precedenza, è una terra ballerina. Li abbiamo sempre avuti terremoti, ma il problema che non si rassicura è che ne avremo ancora nel futuro. Bene, noi la ringraziamo. Grazie per le sue parole prego. e per, soprattutto per i suoi ricordi. Benissimo.